Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Pokémon Let's Go Eevee In questo episodio iniziamo gli extra Solo che prima gente ha qualcosa da dirci Nelitiz ha un regalo per noi Un piccolo mazzo di fiori composto, co, com, composto con cura... Vabbè uh, Dynamite Tiz ci cioè, ha preparato un mazzo di fiori perché siamo delle persone speciali come la Tizia sta preparando... Dei fiori per una persona speciale So che mi senti Marco 007 Sto salendo le scale Sveglia campione di canto Il mattino all'ora in bocca Spero che tu non Non ti stia affezionando troppo a quel titolo Perché prima o poi arriverà Il sottoscritto a sfi sfiartelo. A soffiartelo scusate Piuttosto, hai, hai sentito cosa si dice in giro, Marco007? Pare che sia stato a a avvistato un Pokémon in incredibilmente potente. Che Pokémon è? Lo vuole catturare. Non mi, non mi interessa che Pokémon è. Lo sapevo che non, non, non avresti saputo resistere. È stato visto nei pressi di Cerestopoli. Ora sapete chi è. In che intende? Vabbè, l'avevate capito già. Pare che, che sia scappato in una grotta che si trova da quelle parti. La cosa ti incuriosisce, vero? Allora, facciamo a gara. Vediamo chi di noi di, due riuscirà a catturarlo per primo. E questo lo faremo nell'ultima parte extra. Quindi, lui aspetterà molto tempo in quella caverna. Ed è un bene. Speriamo che venga mangiato da qualche Pokémon selvatico. Ora che sei diventato campione, il mondo non ha più segreti per te. Adesso puoi sal saltare in groppa a Charizard a riodatti Dragonite e volare in alto nel cielo, così è cambiato il tono del tizio a un certo punto. Prima di andarti in giro per il, per il mondo, stammi un attimo a sentire. Ti ricordi di me? Sono Billy e, e, e ci siamo visti per nel percorso 1. Ho saputo che sei diventato campione, congratulazioni. Ho un messaggio per te. Quella per canto sono apparsi esperti. Gli yeah, esperti. Si tratta di allenatori che, che hanno dedicato la loro vita a un solo Pokémon. Ti consiglio di sfidare per, per primo l'esperta Ivi. La puoi trovare lungo la passeggiata Pokémon. Se, se vuoi saperne di più, basta chiedere. No, grazie. Allora, gli esperti sono tipo degli allenatori fortissimi Che hanno un solo Pokémon Beh, um, questa non è un'allenatrice che non ci interessa Che hanno un solo Pokémon e, e per sfidarli Noi dobbiamo usare un solo Pokémon della stessa specie Quindi contro quella che ha Eevee Noi useremo Eevee e Eevee um, Il suo Eevee però è a livello 80 Quindi... Eh. <ride> sono, sono davvero troppo forti per me quindi non, non li sfiderò questi visto che non è al 100% quindi queste cose me le, posso, le posso pure uh, evitare ed è meglio così perché se no sarebbe durato molto di più uh, questo um, let's play allora uh, visto che ormai abbiamo già fatto tutto non mi interessa più niente di allenatori e pokemon e cose del genere ma ci, manca ancora una, un, ci mancano ancora tre Pokémon che ci servono. Non a tanto, però per, eh, mi andava a dimostrarveli. Questa è l'isola. Queste sono le isole Spumarine. Um, un dungeon in cui. Um, in cui bisogna usare spinta. Per questo non ce, ce l'avevo perché non ne, non ne trovavo l'utilizzo per ora. Oh, Shelter, un Pokémon selvatico che non mi interessa. Vai! Allora, um, e qui ci sono dei Pokémon, non, uh, non tutti gli, gli sono spumarine, però ci mancano questi tre Pokémon molto importanti. Mm, importanti sì, diciamo, però non tanto importanti ai fini del Let's Play. Ecco, come vedete quell'esperto ha un Pokémon che noi non conosciamo ancora Questo vuol dire che quel Pokémon è molto vicino Non conta sempre per quegli esperti però Per gli esperti, ve, ve lo dico dopo Come vedete lì c'è il Dragonair, però eh, qui vicino non c'è il Dragonair, almeno per quanto ne so. E qui bisogna usare Spinta. Soltanto che... Ehm, ...la useremo su... Ehm, ...solo su due di questi cosi. Perché gli altri due non si possono usare. Sono inutili, letteralmente. Poi se vi buttate su questi... Uh, buchi, potete vedere dove è finito il sasso Solo che è un po' inutile per ora Perché dobbiamo bloccare il corso dell'acqua che, che ci spinge via um, non, quest non sto parlando di questa parte Ma molte parti extra saranno uh, davvero lunghe um, Tipo la prossima e quella dopo non ho ancora registrato quella dopo ancora, cioè la parte finale, però uh, speriamo che non sia così in lunga. E eh vabbè, abbiamo bloccato il corso dell'acqua. E ora possiamo andare da quella parte, perché l'acqua non ci portava qui. Ma chi è quello? Tan, tan, tan, tan. Ta Beh, è, il, è Articuno Un, un Pokémon leggendario uh -huh. eh, Della prima generazione E ora, come gli Snorlax dobbiamo sfidare. Um, dobbiamo sfidare Articuno. Prima di catturarlo. Sì, ma ovviamente non funziona quella mossa. Uh, tutti i Pokémon leggendari, non tutti, solo questo, cioè. Uh, I Pokémon leggendari, questi tre che cattureremo oggi, uh, sono sono di livello 50 e anche ovviamente anche quando li catturiamo e uh, gli, gli esperti i loro esperti vi, uh, si trovano più vicino L'elettro zap è forte perché uh, questi uccelli leggendari sono um, degli elementali, però hanno comunque in comune il tipo volante ovviamente. Um, anche se sono soltanto di livello 50, soltanto tanto per dire. Um, sono comunque molto più forti dei nostri pokémon solo che eh, tipo robe tipo bowser sono molto più forti e l'abbiamo sconfitto, ora lo dobbiamo catturare normalmente come tutti i, i pokémon Abbiamo preso delle, bac delle, delle bacche d'oro uh, E quindi... Uh, ora possiamo catturare i, i leggendari molto più facilmente E quelle bacche d'oro le abbiamo prese nel percorso 23 Prima... Um, prima, cioè, prima, prima della Lega Pokémon Come vedete, Articuno è quello che ci sta rubando più tempo, perché le isole spumarine sono davvero uh, difficili da esplorare. E infatti per tornarci io ci ho messo molto tempo. Uh, non questa volta, ma una volta che mi stavo allenando a catturare i Pokémon. Mm. Cioè, nel senso, stavo levellando catturando i Pokémon. Ehm... Um. Ci ho messo molto tempo per tornare indietro. E invece qui ho usato la, la fune di fuga per andarmene subito. Ah, finalmente. Pokémon gelo. Che cacchio? <ride> ok. Vabbè, ehm... Um... Ora usiamo la fune di fuga e direttamente al prossimo Pokémon taglio. Ecco qui. Al percorso 10, se facciamo surf, qui, si può andare a un altro dungeon che non abbiamo visto. Uh, comunque volevo dire prima che non tutti i, gli esperti si trovano dove il, il Pokémon uh, di cui sono esperti si trova. Ma molto spesso sono in imp posti a caso. Um, tipo quello di Blastoise non si trova. Dovunque si trovi, Blastoise perché io non lo so dov'è, <ride> non me lo ricordo. Dov'è Squirtle? Um, mi sa che ce l'hanno pure regalato. Squirtle non è che è uno che abbiamo catturato. Um, ah no, era nel percorso 12. Vabbè, non è mica nel percorso 12, era nel percorso 20. Um, infatti infatti solo quelli leggendari hanno l'esperto vicino a loro quindi appena appena hai, hai catturato il leggendario puoi subito andare a a a sfidare l'esperto soltanto che ovviamente il leggendario è molto più forte del, quello dell'esperto uh, quelle quelle Pokéball girate sono, sono dei Pokémon quindi meglio se non, non prenderli se non volete sfidare dei Pokémon. Qui ci sono delle specie nuove ma non ci interessa. Perché c'è lo stesso tema della cosa Rocket? Non sono, questo è molto più corto di come, um, come dungeon rispetto a molti altri che abbiamo visto Le suoi spumerine sono il dungeon più complicato di tutti Probabilmente non come la via vittoria ma più o meno Mentre questo è, è davvero facile, non so neanche se ha uh, più piani Perché vabbè, il leggendario è qui vicino, non è molto lontano Ah, Un'altra cosa, quelli, questi, questi dungeon non hanno neanche nessuna utilità per la storia o qualcosa del genere. Uh, un, se, ecco, quello è il nuovo esperto, quindi è, è qui vicino il Pokémon. Uh, quindi se volete saltarli, saltateli. Ed ecco qui l'ultimo... Cioè l'ultimo, oddio. Uh, L'ultima cosa che prendiamo qui. Zapdos <susurra> <susurra> è parso Zapdos, le statistiche di Zapdos aumentano Perché? <susurra> Perché ha questo boost? Ah non ve l'ho detto prima ma c'è un limite di tempo per la lotta E io continuo ad usare le mosse eh, di tipo roccia contro con questo Cioè di, di, di tipo terra Credo che le mosse elettro non gli facciano degli, degli effetti particolari, visto che è sia elettro che volante. Quindi, se, se si fa una mossa elettro contro lui, eh, gli dà un effetto normale, super efficace. Una mossa volo contro una mossa, cioè contro un Pokémon Erba, non lo sapevo. Comunque questi sono gli ultimi video che farò, quelli di Pokémon Let's Go Eevee, sono gli ultimi video che farò uno in post-produzione con l'audio in post-produzione e due eh, con il computer vecchio quindi l'audio sarà pure meglio. Comunque se avete dei Pokémon sopra i 50 e avete una squadra completa di 6, non sono affatto difficili questi Pokémon da sfidare. Soprana, bam, finito. Oh, maybe not. Nah, finito. <ride> per forbecco non è neanche molto... Um, eff ...efficace contro Zapdos. Uh, ovviamente non l'ho preso subito al primo. Uh, Caspita, c'eri quasi. Eh ma l'ultimo uh, coso. Quanto, quanto ci metti? Pochissimo tempo per l'ultimo. Beh, quello è un po' più semplice rispetto agli altri. Ma um, comunque li, li, li sto prendendo per.. Uh, Nell'ordine in, in cui pensavo di prenderli prima. Perché. Um, volevo prenderli durante il gioco soltanto che, um, quando ho, vist ho visto che c'era Articuno nelle isole Spumarine, mi sono detto a me vabbè, li prendo negli extra. Poi, um, poi mi, mi sono ricordato che c'era Zapdos che, che si poteva prendere con surf e me ne ho dimenticato. E poi l'ultimo è. Ve lo dico dopo. Di Quante cose che potrei dire però non le dico mai. Beh vai a segno, bravo. L'ultimo Pokémon sta nella via Vittoria. E noi l'abbiamo pure visto, solo che non l'ho voluto inquadrare molto perché um, non volevo fare spoiler o robe del genere. Oppure dire, uh, ecco un Pokémon strano e basta. E niente, ciao. <ride> lo prenderemo in una parte extra. Beh, fune di fuga, bye bye. Che poi ho solo delle funi di fuga uh, per, uh, per questo dungeon e, e la via vittoria. Ed ecco qui: l'ultimo uccello uh, leggendario che combatteremo oggi. Dun, dun, dun. Statistiche di Moltres aumentano a caso probabilmente più forte no probabilmente sicuramente più forte ora rispetto a quando lo useremo noi Beh, ovviamente Bowser è la scelta più giusta Trovampata, e già metà vita se n'è andata leggendario. Molto <ride> con, con l'amore sono Bowser è più forte di un leggendario. Con le statistiche aumentate, vi ricordo: da <totipo> Dun, dun, dun. Bene, ultima cattura di oggi. Bam! Ottimo, finito l'episodio, ciao! Credo che le catture erano molto più.. Um, più difficili nel. Nei videogiochi. Vedi giochi, video, oddio. Cioè nei giochi in cui la cattura era normale. Perché qui abbiamo un casino di power-up Tipo la, la baccabana, le e le bacche che non mi... e le altre bacche di cui non mi ricordo il nome mancava poco, già certo mancava poco beh ci ho messo di meno a... a ci ho messo di più a catturare quel Magikarp Ora Moltres mi ama. E abbiamo finito l'episodio. Abbiamo catturato tutti i Pokémon. Leggendari che uh, cattureremo oggi <ride> e ora uh, non si vede ancora perché questi sono nuovi di cattura. Ma uh, Articuno, Zabdos e Moltres sono diventati gli ultimi: cioè i, i, il quarto, il quinto e il sesto Pokémon più forte. Mentre Al reperto Flareon e, e Dodrio sono diventati il settimo, l'ottavo e il nono.